Mm, sono Giulia Simi, eh, docente eh, di Algebra e Logica presso il Dipartimento di Ingegneria delle Informazioni, Scienze Matematiche all'Università di Siena. Vorrei parlarvi, sono tanti gli argomenti che mi sarebbe piaciuto parlare mh, e ho scelto di parlarvi di Matematica e Giochi. Che tra le altre cose, la matematica giochi esiste una vasta letteratura. Così come esiste una vastissima letteratura su matematica e scacchi, così come sarebbe stato interessante parlare delle geometrie euclidee e non euclidee. Comunque ho deciso di, oh, per questo, eh, in questa mia breve relazione di parlarvi di questo argomento, la relazione tra matematica e giochi. È chiaro che ho, fatto, ho dovuto fare una scelta in particolar modo voglio parlarvi di una, di una successione affascinante che sono i numeri di Fibonacci. Uh, Leonardo da Pisa, noto come Fibonacci, un grande matematico del medioevo, eh, noto, ossia figlio di Bonaccio La sua opera scritte diciamo, fu il primo a occuparsi di questa successione di Fibonacci Egli però non studiò le proprietà di questa situazione e, e, e furono riprese nel diciamo, XIX secolo da Edward Lucas, studioso francese di teoria dei numeri e autore di un'opera classica in quattro volumi sui passatempi matematici. Nei suoi, in questo libro si occupò della successione di Fibonacci, che partiva appunto dal seguente problema. Supponiamo che una coppia di conigli adulti sia allevata in una conigliera e che i conigli cominciano a proliferare all'età di due mesi, generando una coppia maschio-femmina alla fine di ogni mese. Se nessuno dei conigli muore, quanti conigli si troveranno nella conigliera in capo a un anno? Ecco. Questo è il grafo ad albero, mostra che cosa succede per i conigli di Fibonacci. Questa è la prima coppia, poi secondo mese nasce la seconda coppia, maschi e vermine e così via dicendo. Cosa notò Fibonacci? Notò che il numero delle coppie alla fine di ogni mese era la seguente, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Ed è questa la famosa successione di Fibonacci. Che proprietà ha questa suggestione Fibonacci? A parte i primi due numeri, ogni altro numero è la somma, ovviamente, dei primi due che lo precedono. E alla fine dei 12 mesi la coppia dei conigli saranno 377. Questo è i primi cinque numeri di Fibonacci, i primi 50 numeri. Come Fibonacci... Pose questo problema, ma non indagò le proprietà di questa successione e, e si dovette attendere il XIX secolo perché, come disse un matematico, gli ascritti sull'argomento cominciarono a moltiplicarsi quasi alla stessa velocità dei conigli di Fibonacci ed Edward Lucas. Uh, matematico del 19, studiò quelle successioni che lui chiamò successioni generalizzate di fibonacci. E quali, cosa sono queste? Sono successioni che iniziano con una qualsiasi coppia di numeri interi e ogni numero successivo è la somma dei due numeri che lo precedono. La successione più semplice è la successione dei fibonacci dove la prima coppia sono 1 e 1. Notiamo quindi che il primo numero F1 è 1, il secondo numero è 1 e F3 è 2 e così via. Fn, che sarebbe il numero, che il numero di Fibonacci all'ennesimo posto, il successore di Fn è Fn più 1 e il predecessore di Fn è Fn meno 1. Queste successioni di Fibonacci hanno numerose proprietà. Una delle più importanti della, eh, proprietà della successione di Fibonacci è che vale non solo per la successione, ma vale anche per le successioni generalizzate, è che il rapporto tra due numeri consecutivi è alternativamente maggiore o minore del rapporto Aro e che al procedere della successione questa differenza va diminuendo sempre più. Quindi che cosa significa? Che al tendere di n, al crescere di n, questo rapporto tende a questo numero detto rapporto aureo e questo è questa scrittura che si esprime in matematica con questa scrittura limite per n che tende a più finito, cioè al crescere di n questo rapporto tende a questo numero che è un numero irrazionale perché le cifre sono infinite e non periodi e algebrico perché è radice di un polinomio a coefficienti interi ora perché le successioni di Fubinacci sono così affascinanti? Perché queste successioni compaiono in circostanze svariate e inaspettate che ci lasciano sorpresi e un senso di meraviglia ma questa è una caratteristica della matematica se voi pensate che nel secolo scorso la matematica importante, quella che era considerata seria era l'analisi, la geometria e, e, mentre c'erano dei matematici che, che studiavano la logica ed era considerata cioè, un, un ramo inferiore con le algebi di Bult Eppure, eppure, è grazie alla logica, è grazie alle algebra di Burr che poi abbiamo avuto lo sviluppo dei calcolatori, del computer e dell'intelligenza artificiale. E, e quindi questa improvvisa applicazione, cioè la matematica qualcosa di astratto che improvvisamente si applica nella realtà del mondo. Infatti le successioni di Fibonacci si sono rivelate utili in certi sviluppi della teoria della programmazione del calcolatore e qui si fa vedere applicazione ricerca dell'informazione e così via dicendo. Si è parlato molto quindi si è scritto e parlato molto delle successioni di Fibonacci, del suo legame con il rapporto aurea e a volte anche in modo poco assennato. Si possono trovare applicazioni, è possibile la possibilità di applicare il rapporto aurea e la successione all'arte, all'architettura e addirittura alla poesia. Cos'è, per esempio, un'altra applicazione della successione di, eh, di Fibonacci è la spirale logaritmica. Cos'è una spirale? Una curva simmetrica, aperta, generata da un punto che si avvolge intorno all'origine fissa detto polo, aumentando o diminuendo secondo il verso in modo continuo la distanza d'essa. E abbiamo questa, diciamo, i tratti curvilini sono dette spire. Ecco la spirale bidimensionale. Mario Livio, eh, legame tra la spirale logaritmica e le successioni di Fibonacci. Mario Livio, che era un, un fisico, un astrofisico eh, eh, della Romania, a Ciguani si è trasferito in Israele, è un divulgatore scientifico, scrive «La natura ama le spirali alogaritmiche, dai girassoli alle conchiglie, dai vortici agli uragani, all'immense spirali galattiche. Sembra che la natura abbia scelto questa armoniosa figura come proprio ornamento favorito». Così ne parla anche il matematico Bermulli. e Bermulli infatti... Mario Livio scrive, c'è qualcosa nel suo libro, nel, eh, nella sezione aurea, c'è qualcosa che accomuna le, mira, le mirabili disposizioni dei petali di una rosa, l'armoniosa spirale di alcune conchiglie, l'allavamento di coniglie, e l'associazione di Fibonacci, la risposta è ovviamente affermativa. Dietro questa realtà così disperata si nasconde sempre lo stesso numero irrazionale, comunemente indicata con la lettera greca sì. Una proporzione scoperta da Pitagorici e calcolata da Euclide, chiamata da un trattato di Luca Pacioli, divina proporzione in seguito sezione aurea. La, le successioni di Fibonacci, applicazioni, per esempio, si trovano nella distribuzione a spirale dei semi sulla superficie di certe varietà di girasoli. Ci sono due insiemi di spirali locali. Quelle dell'una a volte in senso orario e quelle dell'altra in, in, in senso orario e in senso anti-orario. Ecco, eh, si vede, si scopre che il numero delle spirali dei due tipi non sono uguali fra loro e tendono ad essere due numeri di fibonacci consecutivi. I direttori di dimensione media hanno di solito questi numeri, quelli di uh, il numero di spirali in senso orario e antiorario, così ci sono esemplari giganti addirittura ho trovato un esemplare di, di relazione gigante con il numero diciamo delle spirali in senso antiorario e in senso orario, due numeri di Fibonacci consecutivi F12 e F13. Relazione. Il rapporto, eh, abbiamo detto che eh, esiste questo legame tra la successione di Fibonacci e il rapporto audio. Infatti vi è anche, abbiamo la seguente formula che è strettamente vedete, legata alla formula Φ che ci permette di calcolare in modo esatto l'ennesimo numero di Fibonacci. È chiaro che per n molto grande questa forma risulta poco pratica. Allora possiamo usare quest'altra formula che non ci dà il numero cercato, ma si ottiene approssimando il risultato all'intero più prossimo. Allora, quindi possiamo calcolare l'ennesimo numero di F, mediante le formule precedenti, direttamente da N, oppure possiamo usare che in matematica si usa spesso, la, eh, il procedimento a definizione per ricorrenza o per induzione. Nel nostro esempio, quale sarebbe la nostra definizione per induzione e ricorrenza della suggestione di fibonacci? Definisco il primo numero di fibonacci, definisco il primo e eh, secondo numero di fibonacci e a questo punto do la definizione, diciamo, il passo induttivo se si chiama in matematica, l'ennesimo numero che è dato da Fn-1 più Fn-2. Quindi F3 sarà data da che cosa? Da F2 e F1. F4 sarà data, che avrò calcolato, da F3 e F, eh, F2 e così via dicendo. O la somma, se vogliamo, dei primi n numeri, eh, consiste nel determinare f di n più 2 e sottrarvi 1. Una proprietà che rende, diciamo, il numero fi, il nostro numero fi irrazionale, un numero magico, che questo numero si, sì, vedete, si autoriproduce. Ci hanno alcune proprietà dei numeri di fibonacci, in particolare guardiamo la terza, dove si dice che con l'eccezione di 2, che è un numero primo ovviamente, ma con l'eccezione di 2, l'indice di ogni numero è primo è pure primo. Per esempio, 233 è un numero primo e il suo indice è 13 e anche esso primo. Si può dire per controlominale, perché se fn è primo, allora n è primo, contro nominale, se l'indice n non è primo, allora il numero fn non è primo. Altra applicazione del, dell'associazione eh, di Fibonacci, percorsi di un'ape in un'arnia a celle esagonali. Anche qui cosa abbiamo? Le celle, diciamo, si estendono, sono a forma esagonale, si estendono indefinitivamente verso destra e supponiamo che la nostra ape si muova sempre verso destra, eh, sempre verso una cella adiacente, sempre verso destra. Allora, per raggiungere la cella N eh, eh, si possono eseguire FN più due percorsi diversi. Esempio, se l'ape vuole raggiungere la cella 0, allora può seguire che cosa? Un percorso che corrisponde a F2. Se l'ape vuole raggiungere la cella 2, quanti percorsi deve seguire? O questo o quest'altro. Due percorsi. Se vuole raggiungere la cella, 3 sono 5. Se N indica la cella ennesima, allora Fn più 2 è il numero di percorsi per raggiungerla. Infine un'altra. Cioè vedete come sono variate le applicazioni della suggestione di Fibonacci. Abbiamo anche il gioco di Fibonacci, detto anche Fibonacci NIM, ideato da Robert Gascal negli anni 80. Come funziona questo gioco? Bisogna avere una discreta quantità di oggetti, di piccola dimensione, tutti è lo stesso tipo. Primo passo A, ah, all'inizio si pone sul tavolo una certa quantità di oggetti. Si gioca in due alternandosi nella mossa Il giocatore che effettua la prima mossa può togliere quanti oggetti vuole purché non siano tutti Successivamente al proprio turno ciascun giocatore questa è una proprietà importante può togliere un numero di oggetti a piacere purché non superi il doppio di quelli presi dall'avversario alla mossa precedente in nessun caso è possibile saltare la mossa, ovvero togliere zero oggetti. Quando sul tavolo non ci sono più oggetti da prendere, la partita termina e vince il giocatore che è riuscito a coprire l'ultima mossa, cioè a togliere tutti gli ultimi oggetti dal tavolo. Ecco, risulta che se n è il numero di oggetti sul tavolo, è un numero di fibonacci, il secondo giocatore ha sempre la possibilità di vincere altrimenti è il primo giocatore a poter vincere quindi ogni volta che spetta a noi si deve contare quanti sono gli oggetti sul tavolo se il loro numero coincide con il numero di figli voracci, che indicheremo con F quindi in altre parole vuol dire che ab ab abbiamo perso non possiamo fare altro che compiere una mossa a caso e sperare che il nostro pezzario non conosca la strategia. Se invece il numero di oggetti M che si trova sul tavolo non corrisponde a un numero F, cioè non è un numero di Fibonacci, si hanno le seguenti possibilità. Togliere tanti oggetti quanto ne servono per lasciarli a, tavolo, a tavola un numero F quindi siamo sicuri che se abbiamo per quello che abbiamo detto il eh, numero F noi con questa strategia vinciamo però questa mossa è ragionevole solo se il valore di tale F è superiore al numero doppio al doppio del numero di oggetti tolti, altrimenti il nostro avversario potrebbe vincere subito togliendo una sola mossa tutti gli oggetti rimasti. Quindi, se non possiamo fare questa mossa, M, abbiamo detto, non è un numero di fibonacci, si scompone mette a mente il nostro, il nostro numero di oggetti presenti su tavoli, una somma di F, non uguali tra loro né consecutivi e prelevare un numero di oggetti uguali al più piccolo F così determinato se M è diverso da F allora è possibile scomporre sempre questa è una proprietà che si dimostra in una somma di numeri di Fibonacci tutti diversi tra loro e non consecutivi al contrario un numero F non può mai essere scomposto nella somma di numeri di Fibonacci tutti diversi tra di loro e non costitutivi. Almeno due dei valori più bassi saranno sempre consecutivi. Quindi, se M abbiamo detto, è possibile scomporlo. Incredibilmente questo particolare tipo di mossa impedisce all'avversario di compiere un'analoga e ripetuta in modo, cioè questa mossa... Impedisce all'avversario di farne un'analoga e, e, e soprattutto in modo corretto porta alla vittoria finale. Partiamo dall'esempio. Situazione iniziale. Abbiamo 18 oggetti. 18 non è un numero di Fibonacci. Tocca a noi. Dobbiamo effettuare la prima mossa. Quindi non essendo un numero di Fibonacci lo possiamo scomporre in una somma diciamo, di numeri di Fibonacci non consecutivi. Possiamo F7, F5 e possiamo togliere 5 oggetti perché 13 è maggiore di 10. E quindi togliamo 5 oggetti. Rimangono 13 oggetti, che è un numero di figonacci. Il nostro avversario non può fare la mossa analoga. Perché non può fare la mossa analoga? Perché se toglie 5 oggetti, ne lascia 8, e ci regala la vittoria perché noi a questo punto possiamo togliere tutti gli otto oggetti in un colpo solo quindi nella speranza di minimizzare i danni ne togli uno lasciandole 12 dato che 12 non è un numero di Fibonacci a questo punto stesso stratagemma gemma a questa eh, somma di v e ne togliamo uno lasciandole 11 11 in questo caso non è un numero di fibonacci, ma non può applicare la nostra stessa strategia. Perché non la può applicare la stessa strategia? Perché non può togliere tre oggetti, perché tre è maggiore di due per uno, quindi nella speranza di minimizzare i danni, prende un solo oggetto lasciandone 10. 10 non è un numero di fibonacci, a questo punto come sempre, eh, questa è la somma di due numeri, non, non, togliamo due oggetti lasciandone 8, essendo 8 a questo punto un, un, non è un, di è un numero di fibonacci, ma non puoi togliere tre oggetti perché in questo caso ne rimangono 5 e, eh, eh, e in questo caso rimangono 5 noi possiamo ovviamente dopo togliere 5 oggetti quindi toglie un unico oggetto 7 dato che 7 non è un numero di Fibonacci a questo punto noi togliamo due oggetti e ne rimangono 5 e così via dicendo a questo punto di nuovo 5 eh, non è un, numero, è un numero di fibonacci però non può compiere una mossa analoga infatti se togliesse due oggetti per, lascerebbe tre oggetti quindi deve toglierne uno ne rimangono quattro quattro non è un numero di fibonacci ne togliamo uno ne rimangono tre a questo punto il nostro avversario ha perso con certezza infatti non può togliere con una sola mossa i tre oggetti perché 3 è maggiore di 2 per 1 e d'altra parte se toglie 1 o 2 noi, no, noi a questo punto alla prossima mossa possiamo togliere tutti gli oggetti se si inizia il gioco con 20 oggetti 20 non è un, <coughs> un numero di Fibonacci quanti oggetti deve togliere il primo giocatore per essere sicuro di vincere non essendo un numero di fibonacci lo possiamo scrivere come una successione, diciamo, di numeri di fibonacci non consecutivi, basta togliere i due oggetti. Un gioco di competizione a due ammette sempre una strategia vincente per l'uno e uno solo dei due giocatori se con come il NIM, soddisfa le seguenti condizioni. Non prevede, nessuna mosse, prevede mosse nascoste o fidate al caso, termina sempre con preciso risultato, non contempla il risultato di, eh, di pareggio. Per individuare una strategia vigente bisogna essere in grado di riconoscere quali configurazioni ottenibili nel corso di una partita debbono considerarsi vincenti e quali perdenti in base alle seguenti condizioni una configurazione perdente se determina la sconfitta immediata del giocatore di turno o se gli consente di effettuare solo mosse che generano configurazioni sfavorevoli all'avversario una configurazione vincente se determina la vittoria immediata del giocatore di turno o se gli consente di effettuare almeno una mossa che generi una configurazione favorevole all'avversario. Quindi la ricerca della strategia vittoria vincente del Fibonacci NIM è notevolmente complicata dal fatto che per giudicare se una configurazione è vincente o perdente non basta osservare il numero di oggetti presenti sul tavolo come avviene in altri giochi di analisi, ma bisogna anche sapere quanti ne sono stati tolti alla mossa precedente. In ogni caso, per valutare la natura delle varie possibili configurazioni, conviene partire da quella finale con zero oggetti in tavola e analizzare a ritroso quelle che l'hanno preceduta. Osserviamo allora abbiamo alcune osservazioni da fare. Innanzitutto è sempre possibile prelevare almeno due oggetti. In precedenza, infatti, l'avversario deve aver tolto come minimo un oggetto, quindi almeno due le possiamo sempre prelevare. Se in un tavolo ci sono M oggetti, bisogna togliere una quantità inferiore a M terzi, per evitare che l'avversario possa vincere la mossa successiva. Perché questo numero? Per scongiurare una, una tale eventualità, la quantità di oggetti rimasti, m-x, deve essere maggiore del doppio degli oggetti tolti, cioè 2x. Quindi devo avere questa disuguaglianza. Se io risolvo questa disuguaglianza, trovo che gli oggetti che posso togliere, devo togliere una quantità x minore di m terzi. Qualsiasi configurazione sarebbe vincente se il giocatore di turno, per effetto della precedente mossa dell'avversario, avesse la possibilità di togliere tutti gli oggetti rimasti sul tavolo. Ma è chiaro, nella ricerca della strategia vincente, quindi dobbiamo supporre che il giocatore di turno non possa mai togliere tutti gli oggetti rimasti sul tavolo, se è maggiore di 2, in quanto il suo avversario ha sempre giocato con raziocinio. Sotto tali ipotesi alcune configurazioni restituigenti, altre invece diventano perdenti. Abbiamo costruito una tabella che parte dalla configurazione con zero oggetti, con M si indica il numero di oggetti della configurazione iniziale, con K il numero di oggetti prelevati, N-K il numero di oggetti rimasti e questa è questa nostra tabella. Per esempio, se io togo 4 che tante cose non è un numero di fibonacci, quindi è vincente, togo un oggetto, me ne rimangono 3 e è vincente. 5 è un numero di fibonacci e questo è per me perdente mentre 6 non è un numero di Fibonacci e quindi è vincente e così via dicendo quindi si hanno varie oh, proprietà però a questo punto vorrei, mi interessa a questo punto eh, trucco di Fibonacci calcolo lampo eh, varie, ci sono, numerose sono le proprietà era solo per darvi un'idea Vorrei passare al prossimo problema, il problema che, eh, su cui ha scritto sulla rivista Sapere Roberto Magliorari um, che fondò diciamo, eh, il Dipartimento di Matematica a Siena, che amava moltissimo gli scatti, che amava molto i giochi. Eh, ed è il problema un tizio a 12 palline, apparentemente uguali e una bilancia a due piatti in realtà una delle palline ha peso leggermente diverso dalla, dalle altre cioè può pesare di più o può pesare di meno Poi potete individuare con tre pesate e decide se pesa più o meno delle altre primo suggerimento una pesata divide le palline in tre gruppi e non in due vedremo subito con l'esempio cosa intendo con questo suggerimento Secondo suggerimento, risolve prima e seguente più facile il problema. Abbiamo una condizione analoga, ma 9 palline, di cui una più pesante delle altre. Trovarla in due pesate. Allora, cosa facciamo? Mettiamo tre palline in un piatto, tre nell'altro e tre, e ne lasciamo perciò tre fuori. Ecco perché, come abbiamo detto, una pesata divide le palline in tre e non in due. Se uno dei due piatti cade, la pallina incriminata è fra quelle tre, altrimenti è nella terra esterna. Siamo ridotti in ogni caso a tre pallini. Ora basta mettere una per piatto e procedere alla seconda pesata. È chiaro che se stanno in equilibrio eh, e, e, e si determina la pallina più pesante Le due pesate, sono state sfruttate al massimo, ogni pesata si distingue al massimo fra tre gruppi e con due pesate siamo riusciti a isolare un caso fra 3 alla seconda uguale a 9. Ora ritorniamo al nostro problema: noi, che cosa abbiamo? Abbiamo 12 palline. Di queste 12 palline, sappiamo che una è difettosa, che può essere più pesante o più leggera. Cosa si divide? Si dividono le palline in, quattro, in gruppi di quattro, mettendole una su un piatto, una sull'altro e lasciando fuori il terzo gruppo. Distinguiamo ora due casi. Primo caso, un piatto cade, allora ovviamente la pallina incriminata non è nella quaterna esterna, ma è da individuare fra le otto. Se un piatto cade, questo non ci lascia senza informazioni sulle otto palline, cioè il fatto che il piatto cade che cosa significa? Significa che cosa? Che delle otto palline, 4, per così dire, sono candidate leggere e quattro sono candidate pesanti, che chiameremo legge eh, semplicemente leggere e pesanti. Come si procede? Si mettono sul piatto due palline pesanti e una leggera e nell'altro sempre due pesanti e una leggera, così che delle otto candidate restano fuori le due leggere. Se un piatto cade, restano in lizza le due pesanti e la leggera dell'altro. In tutte e tre... Eh, e la leggera in tutto, tre palline già classificate. Cioè abbiamo due pesanti e la leggera. Così si confrontano la terza pesata, le due, con la stessa classificazione, arrivando al risultato. Se invece i due piatti restano in equilibrio, basta confrontare le due rigere arrivando al risultato. I due piatti restano in equilibrio, la pallina quindi incriminata, e fra le quattro esterne e possiamo servirci di una delle otto che erano nei piatti come palline a campione. Si, si mettono allora in un piatto o due delle palline che erano fuori e nell'altro una di esse con la pallina a campione. Il resto è facile. Altra soluzione può essere risolto anche mettendo in un piatto tre delle palline ancora dubbie, e nelle altre tre palline a campione. Ecco. A questo punto ci saranno vari problemi, è possibile, otten possibile interpretare ottenere di più perché una delle caratteristiche fondamentali della matematica non è solo l'astrazione ma è anche la capacità di generalizzare. Grazie dell'attenzione e vi auguro una, una buona serata.